Approfitto, visto che ci siete, eh, per fare una dichiarazione, ho visto che ehm, ultimamente ci sono delle ampie mistificazioni sul fatto che il Movimento 5 Stelle vorrebbe aprire discariche e inceneritori in provincia e comunque nel territorio del Lazio, ecco, questo non è vero, non è assolutamente vero, noi non apriremo né discariche né inceneritori, basta menzogne. Grazie.